speech al freelance camp è andato, meno male che ho aperto io perché altrimenti sarei stata con l'ansia alla gola fino all'ultimo, la voce se n'è andata ma adesso non è più un problema, poi comunque ci sono i microfoni, se volete imparare a usare il microfono vi riascoltate lo speech, io intanto bevo fa sempre molto piacere ritornare. Ho visto un no, trasporto dal freelance come entità da sola, poverino, sempre ce l'hanno tutti con me, ha un'evoluzione verso una consapevolezza maggiore e soprattutto una voglia di dialogare con, con le aziende. Vengo volentieri al, al freelance camp perché effettivamente pur non essendo freelance eh, lavoro quotidianamente con, eh, con dei freelance. Le, nel corso del tempo una cosa che ho notato del, del freelance camp è la maggior eh, presenza di interventi che smettono di ragionare sull'essere freelance e cominciano ad essere degli interventi belli dritti, belli operativi, eh, monotematici, verticali ed è probabilmente quello che è l'evoluzione. Cioè, passare dal ragionare sulla condizione dell'essere freelance a interventi più verticali e specifici sulla professione. Il freelance camp è sempre una cosa meravigliosa, parlare è il, il pezzo in più, insomma quello che sarebbe bello fare sempre, eh, che mette un po' di ansia perché le persone che ci sono sono tutte di un livello molto alto, per cui un po' così, però è, è meraviglioso, questo è il mio regalo questi due giorni in questi anni di kilowatt in questo video CON